Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Mi stava venendo in mente, si parla sempre soltanto di semina, di cura delle piante, di come farle crescere sane, di come affrontare i problemi. Non si parla mai della raccolta che poi alla fine è la parte migliore di tutto ciò che comporta il nostro lavoro. Quindi oggi facciamo un video sulla raccolta dei primi frutti. Questo è il primo vero raccolto, siamo a metà luglio. Questo è il primo vero raccolto della stagione, che è piovuto per tre giorni di seguito e quindi le piante sono belle in forma. Il video verrà un po' mosso, quindi mi dovete scusare, lo faccio così a mano. Allora, queste zucchine, come ho detto in altre occasioni, stentano a partire. Tiro via solo le più belle, mentre quelle gialle le do poi alle galline. Tolgo lo stesso, ma le do poi alle galline. tiro via quelle piccole cerco di lasciare cerco di lasciarne qualcuna sperando poi che possa prendere piede e ingrandirsi vedete sono tutte piccoline molte gialle e quest'anno va così i fiori cerco di non toccarli soprattutto quelli maschi i fiori maschi sono questi eh Mentre i fiori femmina sono quelli attaccati al frutto. Questo è femmina, questo è femmina e questo è maschio. Quest'anno ecco, zucchine ne ho messe parecchie pensando di dover fare un po' di conserva ma mi sa che ci siamo sbagliati. Ecco questa andando abbastanza bene. marcia, vediamo le galline è un pianto quest'anno con le zucchine Ovviamente lavoro male perché con l'altra mano la videocamera quindi. Queste sono quelle da fiore, però in realtà fiori ne fanno pochi, fanno qualche frutto anche questo che non è buono. E poi prendiamo quello che arriva melone e anguri ancora presto. Abbiamo qui cetrioli. Questi anche se sono gialli sono una varietà ad alta digeribilità, quindi non diventano verdissimi, li raccolgo lo stesso quando sono grandi. abbiamo gelato con i cetrioli quest'anno eh prendiamo di là adesso prendiamo i primi peperoni questi sono i primi peperoni della stagione sono i friggitelli già buoni, guardate che la pianta guardate che belli! Questi sono recenti e non sono stati bruciati dal sole. lavorare con una mano non è il massimo Pensate che qui, queste piante, devo ancora fare il trattamento con la pollina. Non ci sono ancora riuscito. Guardate che bello questo. Qualcuno lo lascerò per farlo ingrandire. Arriviamo alle melanzane. ecco Prima di arrivare alle melanzane, qua ci sono i peperoni, quindi rossi, verdi. Ovviamente sono tutti verdi all'inizio, poi cambiano colore, maturano. Allora, melanzane. piccoline questa è bella La prendiamo questa è bella qui c'è un'altra molto bella Facciamo crescere con un po', lì c'è una tonda, ho preso sia le lunghe che le tonde, giusto per cambiare un po'. Anche questo aspettiamo ancora qualche giorno, idem. Ora cominciamo con i pomodori, non ne ho molti, però quelli che ci sono possiamo cominciare a prendere e assaggiarli. da Terino mi suggerivano gli amici di Facebook e di Instagram che quelli più bassi, i frutti più bassi sono i migliori per estrarre i semi quindi seguirò il loro consiglio e farò così comincio già l'estrazione dei semi dai più piccoli guarda che belli questi Quasi, quasi assaggio uno in diretta. Ha un gusto quasi commovente. Infine raccogliamo questo bellissimo ceppo di insalata, ne lascio un paio di centimetri per terra perché così poi ricresce, questi negozianti non ve lo dicono perché ovviamente poi così si torna a comprare le piantine, guardate che foglie! Le più brutte ovviamente le diamo alle galline, ecco lì se va tutto bene tra qualche giorno dovrebbe rigettare. Ma ah, visto che ho cambiato posizione, ho un paio di cetrioli giganti, eccoli qua, guarda questo, questa è un'altra qualità, diventa verde. Beh, qualcuno rimane storto, va benissimo. Allora, questa è la spesa che abbiamo fatto oggi. Abbiamo un ceppo di insalata, una decina di cetrioli, 3-4 zucchine piccole, una melanzana, qualche friggitello e un po' di pomodorini. Nel pollaio ho raccolto due uova, quindi penso che per oggi possa bastare che la soddisfazione di poter raccogliere i propri frutti non ha eguali, a parte il gusto di quello che hanno già parlato ma davvero per questi tre mesi non c'è bisogno di andare al supermercato per quanto concerne la verdura poi se avete il vicino di casa bravo come il mio vi dà anche la frutta allora a quel punto avete fatto bingo vi ringrazio per avermi seguito se vi è piaciuto volete condividerlo eh, ve ne sono grato così mi aiutate a far crescere il canale se avete qualche consiglio da darmi, qui nei commenti me lo potete scrivere. Vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata.